Io volevo semplicemente dire che questa mozione era stata già discussa tempo fa, è stata ritirata perché ne abbiamo fatto una commissione ambiente dedicata proprio al tema dove... In Commissione Ambiente abbiamo individuato del, diciamo, delle criticità che quindi andavano considerate, sono state inserite in questa mozione e quindi a seguito della Commissione questa mozione è stata arricchita di più elementi importanti proprio per tutelare la salute dei cittadini contro l'elettromagnetismo. Quindi semplicemente dire che è stato fatto questo lavoro e quindi è stato riportato in aula per la votazione oggi. Grazie.